Partecipo al Piano Lab molto volentieri perché è un evento che lo merita, è un evento che incoraggia la formazione del pensiero attraverso un apprendimento attivo proprio perché la modalità di ascolto anche dei relatori e di interazione con loro è una modalità anche molto di workshop no? non soltanto di incontri in plenaria mi piace tanto quello piano lab non soltanto che incoraggia a formarsi un pensiero su questioni pregnanti sociali e politiche ma anche che ti incoraggia a esprimerlo a esprimerlo perché perché le relazioni le relazioni che si creano eh, tra i partecipanti sono cioè relazioni libere, relazioni serene, relazioni anche responsabili, quindi dove ciascuno si sente aiutato a eh, formulare il proprio pensiero, a formulare proposte, a, a diventare attivo.